Редактор субтитров а Buongiorno, eccoci qua, stamattina siamo a Monte Ruscello, una piazza meravigliosa, piazza De Curtis, dove Macchidea ha un progetto straordinario, vinto anche da una persona straordinaria, la dottoressa Luongo, che porta avanti un progetto che occuperà sicuramente delle persone in quest'area, che è stata vittima del barisismo. quest'area ricostruita e adesso torna a nuova vita. Seguite il servizio. Beh, penso che veramente oggi è una giornata importante per la città, è una giornata di festa. La rinascita di questa piazza è il simbolo del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Come ha detto lei, penso che poi fatto in questa realtà, in questa parte della, della mia comunità, diciamo, è un, un segnale di presenza che noi istituzioni abbiamo voluto costruire nel corso di questi lunghi nove anni di amministrazione. Un contesto importantissimo che è una triplice valenza, in questo territorio come diceva giustamente lei ha martoriato precedentemente, ricerca, risvolti occupazionali ma soprattutto giovani, spazi ai giovani. Beh, questo dov dovrà essere il simbolo diciamo, dei giovani, eh, questa sfida si vince? Se eh, i miei concittadini la parte di comunità sapranno preservare questo meraviglioso patrimonio, perché da soli non riusciremo mai ad avere un controllo, ci dovrà essere il controllo dei cittadini che vivono questa parte della città e chi, come i giovani, che chiedono spazi, questo è uno spazio che loro dovevano, devono valorizzare, devono conservare, devono preservare e devono investire per il loro futuro. Un momento importante per lei dottoressa Luongo, ma soprattutto una ricerca veramente straordinaria che porta in questa terra abbandonata, dimenticata un pochino dal tempo e dalle amministrazioni, una risorsa nuova, un momento di respiro. Sì, buongiorno. Con questo progetto, con questo contesto macchine Innovativa, noi cerchiamo di rigenerare e dare lustro a questa terra che, è abbandonata da fin troppi anni ed è densamente popolata quindi cerchiamo di rigenerare un po' il territorio cerchiamo di trovare nuove possibilità per dare nuovi posti di lavoro alla gente del posto e cerchiamo soprattutto di, di rivalutare queste terre che sono qui abbandonate e non sfruttate. Pozzoli possiede più di 52 ettari di terra non valorizzati e attraverso questo contest e questo progetto che abbiamo effettuato cercheremo di rivalutarlo e io vorrei nel mio dettaglio eh, costituire un'azienda che segua tutta la filiera della produzione di erbe a scopo medicale ed estetico, quindi vorrei partire dal singolo seme per poi veder germogliare la L'arbusto, quello che sarà, fino a produrre con il nostro laboratorio privato dei prodotti a scopo medicale ed estetico, quali appunto integratori, creme, erbe, oli essenziali. Tutto questo va a collegarsi con la mia, il mio background lavorativo, nel quale io collaboro con la fondazione Amorollus. Amor ETS, Maria Guarino ETS, che tratta malati oncologici e ehm, pazienti sottoposti a malattie croniche e degenerative. In particolare utilizza eh, come quadruante le terapie classiche l'ozonoterapia e la terapia integrata e associa con la terapia alimentare personalizzata al singolo paziente eh, um, dei prodotti che vanno ad aumentare l'effetto di queste eh, terapie integrate. Cercheremo appunto con questa costituzione di, questo, eh, di questa azienda di creare eh, prodotti eh, che possano aiutare e alimentare anche l'effetto eh, com per combattere queste terapie, eh, queste, queste malattie del secolo. Grazie per l'attenzione.